ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a realizzare come vi ho già promesso su instagram il video dove andremo a realizzare degli oggettini fai da te per la scuola allora quello che ho pensato io sono un quaderno da rivestire un portapenne una matita allora non sono sicura che il soggetto a cui ho pensato possa piacere a tutti io ho pensato agli Angry Birds, a parte che è un film d'animazione che mi piace un sacco, ma anche perché um, in questi giorni, non so se è uscito poco fa o uscirà tra poco, appunto uscirà il secondo uh, video di Angry Birds e quindi ho scelto loro come soggetto. Uh, due premesse, il primo se non vi piace semplicemente me lo lasciate scritto uh, nei commenti e mi dite quale uh, soggetto vorreste uh, vedere appunto in questi progetti qua. Eh, e seconda cosa tenete sempre presente che gli stessi eh, procedimenti che utilizzerò per fare questi DIY oggi in questo video lo potete utilizzare per fare qualsiasi altro eh, progetto identico cambiando semplicemente il soggetto è una cosa semplicissima eh, e lo vedrete insomma man mano alla fine se avete un po' di manualità e un po' di fantasia potete riuscire guardando questo tutorial a personalizzare il quaderno secondo i vostri gusti e con questo ho finito una premessa lunghissima e Cominciamo subito eh, con il DIY. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace al video se vi piacciono questa tipologia di video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, potete anche eh, cliccare sulla campanellina in modo da rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, iniziamo? Dunque quello che ho scelto come materiale per realizzare il video di oggi sono dei cartoncini colorati, questo perché so che in genere più o meno tutti quanti in casa dovremmo averlo e perché eh, è facile da reperire insomma. Però potete utilizzare allo stesso modo anche il feltro o la gomma eva, insomma scegliete il materiale che preferite, il procedimento è identico. E un altro materiale divertente che andremo ad utilizzare oggi è la lana. Io purtroppo, ho solo questa qua fina, quindi oggi utilizzerò questa, vi consiglio di utilizzare quella un pochino più grossa. Eh, prendo il mio tablet per avere davanti l'immagine degli Angry Birds in modo da farli il più eh, simile possibile. Dunque, come primo progettino di oggi ho pensato alla matita alla quale andremo a realizzare la testa, insomma, e ehm, appunto andremo a realizzarla con la lana quello che vado a fare è semplicemente un pompon vi ho già fatto un video su come realizzare il pompon quello che vado a fare oggi è ehm, arrotolare la lana attorno a tre delle mie dita ok mi sembra che come misura ci siamo cerchiamo di togliere la lana A questo punto con un pezzettino di filo, vado a chiudere il mio rotolino, ecco qua, ora andiamo ad aprire la lana al centro. Questo è il pompon che viene fuori. Quello che vado a fare ora è ehm, dargli un po' di forma perché è un po' tutto ehm, storto e quindi cerco di dargli un po' di più la forma rotonda. State attenti quando tagliate a non tagliare troppo. vado a fare ora è ehm, o incollarlo direttamente alla matita in questo modo qua con un po di colla a cardo, oppure ehm, in, nel mio caso vado a utilizzare questo cappuccio qui quelle che si utilizzano sulle pistoline giocattolo e praticamente vado ad inserir, inserirlo Qua e lo posso togliere e mettere quando voglio. Se eh, vi piace di più questa soluzione, qui potete crearvi un cappuccio da soli utilizzando la colla caldo, andate a rivestire con della carta da forno eh, l'ultimo pezzo della matita, create questo cappuccio con la colla a caldo una volta che si asciugate, lo sfilate dalla matita, gli togliete eh, la carta da forno e poi insomma potete utilizzarlo per toglierlo e metterlo appunto esattamente come questo cappuccio qua prima però andiamo a creargli il viso dunque ho realizzato il pompon gli occhietti le sopracciglia e eh, il becco, adesso vado ad incollare tutto nel pompon utilizzando la eh, mia colla vinilica sto guardando un po' là e un po' qua per il discorso delle due videocamere adesso vediamo cosa ne salterà fuori allora la colla vinilica ci metterà un po' ad asciugarsi ma... allora ci manca il becco dove ho aggiunto un po' di colla soltanto nella parte iniziale ed eccoci qua ci manca di aggiungere soltanto il tappino e quindi quello che vado a fare è scavare un pochino al centro della lana in modo da poter nascondere il tappino all'interno Ed eccolo qua ed ecco qua il primo angry birds di oggi ok lo lasciamo qua in parte ad asciugare allora per fare il vasetto ho scelto l'angry birds rosso e quindi vado a prendere un pezzo di carta rosso quindi vado ad applicare un po di colla nel vasetto fate bene attenzione alla parte sotto e a quella sopra allora io sono sempre centrato non so da che parte guardare quindi abbiate un po di pazienza prima o poi riuscirò ad abituarmi poi prendo un foglio di carta e vado ad arrotolarlo attorno al mio bicchiere facendo attenzione che sia ehm, liscio adesso vado a togliere tutta la parte in eccesso andiamo a tagliare anche qua su un cartoncino bianco gli occhi degli Angry Birds piego a metà il cartoncino in modo da realizzare due occhi identici o almeno che si assomigliano il più possibile Questi sono i due occhi, con il cartoncino marrone vado a realizzare le sopracciglia e quindi anche qua lo vado a piegare a metà in modo da realizzarne due identiche e quindi e queste sono le due sopracciglia che andremo ad incollare sul nostro Angry Birds Andiamo ad incollare il nostro vasetto, prendiamo la colla, allora la pancia, gli occhi, ora andiamo a metterci anche le sopracciglia e adesso andiamo a posizionare anche il becco. E anche il nostro bicchiere portapenne è pronto. Adesso passiamo al quaderno. E per questo progetto ho scelto eh, quello il personaggio verde, che non è un uccellino, ma un maialino, mi sembra. Allora, se avete un foglio A4, andrete a ricoprire un quaderno piccolo. Se dovete ricoprire un quaderno grande, avete bisogno del foglio, quello più grande, insomma, il doppio della misura A4, che adesso non mi ricordo qual è. Allora... Per fare questo progetto vado a piegare a metà il foglio verde Vado ad incollare anche qui tutto il quaderno facendo sempre bene attenzione ai bordi da un lato che dall'altro che da questa parte qui Una volta che ha aderito bene, la colla si è asciugata bene, andiamo a togliere l'eccesso di carta per tagliare vado semplicemente a seguire il bordo della, della pagina e adesso andiamo a realizzare anche qui il visetto del maialino proprio come abbiamo fatto per gli altri personaggi allora a questo punto mi servirebbe un pezzo di cartoncino verde più chiaro, ma io non ce l'ho e quindi niente, ne utilizzerò uno dello stesso colore e eh, vado a realizzargli il naso Adesso gli occhi, così e adesso andiamo a disegnare eh, tutte le parti con, che mancano con il pennarello, anche quello destro. Poi. I due puntini del naso. E per ultimo vado a disegnare anche le sopracciglia. Ora se vi piace così lo tenete così, se no fate come me e aggiungete anche le orecchie. Andiamo ad incollare anche queste, però questa volta metto la colla soltanto nei due angoli del quaderno. e ora comincio con il viso allora come prima inizio dagli occhi uno qua uno qua il naso e la bocca che vanno più o meno così quindi questi due la ok dovremmo esserci anche con questo progetto questo qui è il risultato finito